Tutte le crepe sono pronte se nei giorni di festa mi alleno. Ciao! Continuo a leggere. Un kiwi bello succoso. Luna pretende il pollo ti aspetta al barco da lontano ti guarda la allora, seguo ta ta ta ta. umana, umana, in cucina in cucina, guarda, direttamente al frigo Polla. Ah, chiede pure, capito tenga zignorina le cambio il piatto, scusi guardi, le lascio anche un pochino di latte, così beve Anche questo video inizia dal bagno, sta diventando una costante, ho il maglione questo qua, ma è quello di Jimmy, purtroppo il lavaggio nella vasca non ha funzionato, ma mi avete detto di riprovare con il balsamo perché dovrebbe funzionare, perché non ha l'agente detergente come lo shampoo 3 in 1, ovviamente se devo farlo devo far male, quindi ci riproverò, nel frattempo utilizzo questo e me lo godo. Volevo chiedervi... Cosa ne pensate di questa lunghezza di capelli? Perché secondo me al momento ho trovato la giusta, perfetta lunghezza per il mio viso. Aprile dell'anno scorso, in realtà proprio a Pasqua dell'anno scorso, li avevo ritagliati, ma erano venuti veramente troppo corti, vi metto un'immagine qua, erano a livello mento e non mi piacevano, slash non mi piacevo. Invece secondo me adesso data anche da questa quarantena il fatto che non vado a parrucchiere da 3-4 mesi, ho raggiunto la lunghezza ideale. Una lunghezza che eh, mi contorna il viso, ma non sono troppo lunghi affinché me lo allunghino. Io ho il viso molto lungo e non sono troppo corti che non mi piacciono. Magari farli crescere un altro po'? Non lo so. Comunque, ora... Ui. Ora vado anche a svegliare Jimmy perché... Jimmy purtroppo questa ve la devo raccontare così Jimmy si sarebbe dovuto si sì, sono sutta sulla tazza del cesso però è chiuso Jimmy si sarebbe dovuto laureare la settimana scorsa, in una condizione normale, quindi oggi sarebbe un nuovo libero. Jimmy si sta laureando in architettura a Firenze, solo che a causa coronavirus non ha potuto fare la discussione online, perché in architettura devi presentare i modelli, le tavole, eccetera, e quindi la sua discussione e proclamazione è stata spostata a giugno e quindi deve ancora starci un po' dietro. Lui è molto dedito alla sua tesi, eccetera, e quindi ci sta veramente passando le nostre. Notate, lavora bene di notte io di notte non ce la potrei mai fare quindi tanta stima e quindi praticamente sta lavorando di notte dormendo di giorno sono le 10 e un quarto e sono fuori di un quarto d'ora dal mio fioretto di cambiarmi e indossare activewear entro le 10 quindi ora esco dal mio pigiamino proviamo a fare come fanno su TikTok Finalmente mi sono arrivati i nuovi completini e mi sono potuta cambiare. Ho fatto un mese con gli stessi vestiti. Di lavavo eh, ogni tanto. Tu subito, eh. Appena uno dorme, eccoci! Ciao! Lunedì di Pasquetta, appena terminato il mio allenamento cardio, visto che è lunedì. Adesso vado a farmi una doccia, e poi mi godo il resto della giornata. Mi capita di ricevere alcuni messaggi su Instagram, dove ragazze mi chiedono se nei giorni di festa mi alleno. Allora, mh, la risposta è dipende. Se mi trovo nelle condizioni di potermi allenare, perché magari non sto facendo niente, perché magari è un giorno in cui solitamente mi allenerei e non ho altro da fare, mi alleno senza pensare che è un giorno di festa e quindi non dovrei allenarmi perché a me piace allenarmi, quindi è come... non lo so, per me allenarmi e inserire l'allenamento nella mia giornata o comunque attività fisica nella mia giornata è come... Lavarsi la mattina, lavarsi i denti, vestirsi, cioè una cosa normale, non lo vedo come un di più della mia vita e quindi se posso farlo, perché no? È ovvio che nei giorni di festa solitamente c'è più possibilità di stare in compagnia della propria famiglia, non in questo momento, e io poi, vivendo lontano dai miei genitori praticamente tutto l'anno, cerco di dedicare il tempo che potrei dedicare all'allenamento, quindi quell'oretta, a aggiungere un'ora di tempo da passare insieme ai miei. Eh, quindi magari quello è il motivo per cui non mi alleno, però se lo stesso giorno i miei in realtà hanno altri amici da vedere, altre cose da fare, e io ho un'ora libera, mi alleno senza problemi. Qui ho le formiche che mi stanno assalendo. Madonna, oddio! Scusate, mi sono trovata su un formicaio. Non so se le vedete, ma ero letteralmente spiaggiata qua. Secondo me si stanno nutrendo del mio sudore. No, è un formicaio. E nulla, concludo dicendo che allenarsi non deve essere un obbligo, non è un obbligo. Se fa piacere e se ci sono le condizioni, lo faccio. Se non ci sono le condizioni perché ho altro da fare, altre persone conquistare e altri momenti da godermi, non mi alleno. Però allo stesso tempo vorrei anche dire che a volte il fatto che è festa si utilizza un po' anche come scusa. Ah ma anche il giorno di Pasqua mangi sano? Ah ma anche il giorno di Pasqua ti alleni? Anche il giorno di Natale? Se è una cosa che fa star bene, perché no? Se ci sono le condizioni per mangiare bene, perché devo mangiare male solo perché è a festa? Basta. Andiamo avanti con la giornata. Ciao. Ma tu non vieni mai a fare un po' di cardio con me? Cos'è stupido? Ma ti ho disturbata? In questo periodo mi sono presa benissimo con le crepe. e oggi voglio farmele in versione salata per pranzo. Quindi a differenza di quando le faccio per la colazione in versione dolce, non utilizzerò la farina di cocco e non utilizzerò i semi di chia. Per il resto la ricetta è sempre la stessa. Basic, mix di farine, io utilizzo farina di quinoa e farina di avena. Albume, latte, io utilizzo quello vegetale di soia. E... La chicca è lo shaker, uh, mi è arrivato da Bulk Powders lo shaker, io come sapete non bevo le proteine in polvere, non mi faccio shake, ma uh, lo sto utilizzando per shakerare, shakerare il composto. Ah, e una tecnica è uh, mettere prima i liquidi e poi le farine, perché se no si incollano tutte sul fondo. Quanto vado a di questa maglietta. Al tutto per rendere le eh, crepe più fluffy, aggiungo il bicarbonato e lo faccio reagire col limone. Ho pensato di insaporire un po' l'impasto aggiungendo la spezia Garlic and Herb. Allora nel frattempo ho fatto riscaldare la padella, io ho la fortuna di avere questa padella antiaderente quindi in realtà non ci devo mettere neanche un goccino d'olio E la bellezza di usare lo shaker è che bene o male mi riesco anche ad usare E voilà, tutte le crepes sono pronte, l'idea di metterci l'insaporitore è stata veramente geniale, Ve lo dico da sola. E il bello è che si possono preparare in anticipo e, e anche lasciare qui, oppure persino congelare. Dovrei provarle quando tornerò alla vita normale, provare per fare meal prep e vedere come eh, funzionano, se si congelano, scongelano, eccetera. Per il momento invece le consumiamo subito, me ne sono venute ben... Cinque, quindi molto soddisfacente. E le facciamo. Io ho deciso di farcirle con del salmone affumicato, quark e rucola. Let's go. E tada! Che bellezza! Yay! Allora queste crepe, Jimmy? Ottima, davvero ottima! Jimmy le sta facendo con feta, formaggio linea, melanzane grigliate, salmone affumicato. Via. Yeah. <coughs> Madonna che dolore! Curia, Che dovrai tirare fuori Io avrei visto l'ultima puntata della. Sulla stagione. Vediamola? Pasquetta come ogni anno Brutto tempo e freddolino Ma sono comunque qua sul dondolo A editare il video dell'allenamento di questa mattina E allo stesso tempo Facendo un po' di sudoku Alla fine Eravate fermi all'ultimo video I samurai l'ho completato Bellissimo, è stata una gioia Adesso sto litigando con questo sudoku difficile Merenda con yogurt di soia, questo qua bianco senza zuccheri, un kiwi bello succoso e un po' di cioccolato sopra questa giornata è passata come le altre abbastanza velocemente questa sera non c'è nessun sole da salutare perché oggi è venuto fuori giusto quando mi stavo allenando questa mattina ma sono venuto un attimo fuori per vedere se potevo fare un flow ma c'è vento ed è freddo comunque ragazzi devo ringraziare uh, chi nel video dove vi dicevo alcuni miei passatempi uh, durante la quarantena perché in quel video alla fine dico che che non avendo il kindle non posso dedicarmi alla lettura e, e ne sono abbastanza triste perché io amo leggere e avendo tanto tempo a disposizione leggere sarebbe bel gradito e alcune di voi mi hanno detto sì ma perché non ti scarichi l'app del kindle tipo leggere i tuoi libri da lì ho scoperto un mondo <ride> cioè io vi adoro grazie grazie Grazie, grazie. Ho scaricato l'app del Kindle e ho accesso a tutta la mia library di libri che avevo già scaricato che sono praticamente tutti quelli di Carrisi che ho già letto. C'è Wabisabi di Thomas Navarro, che è assolutamente consigliato per chi vuole riflettere un pochino. Wabisabi è un'ideologia giapponese che vede l'imperfezione come qualcosa da abbracciare, da accettare. È un libro che fa molto riflettere e che consiglio davvero a tanti, soprattutto in questo periodo. Troverete molto utile. Io ammetto che l'avevo iniziato in un periodo molto difficile... Eh della mia vita in cui dovevo compiere tante decisioni ed è stato a mh, ottobre novembre dell'anno scorso quando dovevo decidere cosa fare nella mia vita perché non ero soddisfatta e mi ha aiutato tantissimo anche a compiere le decisioni che poi ho compiuto poi però a natale viaggiando eccetera insomma quando ero nelle filippine non avevo voglia di leggere quel tipo di libro e quindi l'ho lasciato lì, però magari adesso posso riprenderlo Perché avendo accesso alla mia libreria io posso andare e ragazzi, cioè me lo apre anche esattamente nella pagina in cui era arrivata a leggerlo Vi dicevo, io ho tutti i libri di Carrisi che eh, si legge anche, che li ho letti tutti, Red L'ultimo è La casa delle voci non me lo ricordo benissimo in questo momento Ma mi era piaciuto tantissimo Me lo sono divorato in tre giorni Quindi mi deve essere piaciuto tanto E poi qui, oltre a quelli di Carrisi Ho un sacco di libri di Prime Reading Se siete iscritti a Prime Amazon mi dovrebbe veramente pagare per tutto questo Avete anche accesso a una libreria infinita di eh, libri Non sono ovviamente gli ultimi usciti Però... Mm, sono molto validi a me piacciono i libri thriller piace Carrisi quindi tutto quel genere lì e ho scaricato non ho paura del buio di Robert Dugon Dugan. Dugon non leggo il nome vabbè e quelle belle ragazze non ho paura del buio è l'ultimo libro che ho iniziato a leggere quindi adesso riprendo da lì cerco un attimo di ricordarmelo e continuo a leggere, ammetto che non, non sarà al massimo leggere dallo schermo del telefono e vabbè ma si fa quel che si può una volta avevo aperto l'account su google reads dovrei andare a ricercarlo, risistemarlo e vedere se è aggiornato perché vi era piaciuto tantissimo ma ammetto che eh, come tutte le cose ogni tanto me le perdo mi rimangono indietro e forse non l'avevo neanche più aggiornato se lo trovo Ve lo scrivo nell'info box perché avevo segnato un sacco di libri che avevo letto nel tempo con le recensioni, mi ero anche ben impegnata, e i miei consigli se leggerlo o meno, senza spoiler. non faccio tanto perché è un pochino freddino quindi ora entro dentro però a fine giornata questo movimento mi fa non so, mi, mi, fa, mi fa stare bene, mi piace, mi piace tantissimo farlo. Una cosa che probabilmente integrerò uh, anche quando tornerò a tornerò una vita normale. Chiudere la giornata con... cioè davvero faccio dieci minuti, un quarto d'ora. A volte poi mi perdono nelle cose, sto anche mezz'ora. Però proprio andare a testa in giù, fare due movimenti così, sentirmi un po' flow yupi yeah, yuppie yeah, E basta. <ride> Amore, <ride> ma quanto sei bella. Questa sera, grigliata mista, c'è cioè una bistecchina della rosticiana. Questi piselli che sono insaporiti con una mezza salsicina e del peperoncino, passata di pomodoro, fagiolini che io ragazzi adoro, al dente, buonissimi. Galletto eccetera. Ed è arrivato anche l'olino. Luna. Buon appetita! Sì. Non si copre. L'ho dentro. No. Con lei porto sempre la maschera.